Ciao sono Marco e durante questa passeggiata in questa mattinata fantastica insieme al amico a quattro zampe che credo si sia soffermato a giocare con un altro cane là sopra ma adesso ci raggiungerà decide lui quando voglio mostrarti come puoi nell'arco di cinque anni modificare radicalmente la tua vita e portarla a un altro livello che oggi non riesci neanche ad immaginare e ti dico come si fa in una Soluzione estremamente semplice, ma talmente semplice che sembrerà quasi poco credibile. <ride> Immagina questo: che tu hai una passione, hai un qualche cosa nella testa, un qualche cosa che ti scalda il cuore, che ti, che ti fa battere il cuore, qualcosa che ti piace intensamente fare. E Magari sei già abbastanza esperto o esperta in quella cosa, disciplina, in qualunque cosa sia. Bene, provo a immaginare questo, se in quella disciplina, in quella cosa che ti piace, ti metti a studiare approfonditamente, ma approfonditamente quanto, dici io non ho il tempo di studiare. No, non lo devi fare per troppo tempo, un'ora al giorno, qualche cosa che possa migliorare te e le tue performance in quel settore specifico, e per un'ora al giorno, nell'arco di cinque anni. Ecco dopo cinque anni se lo fai realmente sarai diventato un esperto di livello mondiale in quella cosa lì, un esperto o un'esperta di livello mondiale e un esperto o esperta di livello mondiale chiaramente avrà uno stile di vita diverso ma di qualunque cosa esperto di livello mondiale perché ci saranno delle persone in tutto il mondo che saranno interessate a quella cosa in cui tu sei esperto e quindi sarai una delle poche rare persone che ha quel tipo di esperienza lì, che ha quel tipo di perizia in quella cosa lì. E tutto questo con un'ora al giorno, un'ora al giorno, in qualunque disciplina possa essere. Cinque anni e sarai un esperto, un'esperta mondiale. E sarai ovviamente anche richiamata e riconosciuta o riconosciuto come persona esperta a livello mondiale prova a rifletterci e poi fammi sapere che cosa ne pensi e magari se inizi fammelo sapere inizia da oggi a studiare un qualche cosa che possa appassionarti seriamente per un'ora al giorno io continuo la passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che oggi fedele neanche tanto perché vedo che è rimasto lì a giocare con un cagnone enorme bene io ti saluto con un abbraccio ciao